26 novembre 1998, il primo ministro del Regno Unito, Tony Blair, parla dinanzi al Parlamento della Repubblica d'Irlanda. Di la sua visita segna il nuovo corso dei rapporti, spesso macchiati da atti sanguinari, fra i due stati. Per la prima volta un premier britannico accede al Parlamento della Repubblica d'Irlanda. Di